Grazie Presidente, velocemente ci tengo solo a ribadire le motivazioni, ma questo non tanto per me quanto per lo sforzo veramente dell'amministrazione nel comprendere le finalità di questo progetto e quindi ringrazio anche la direzione dell'Assemblea di Capitolina che si è messa a disposizione di questa idea. L'idea era quella proprio di sancire, eh, sancire il principio, scusate, della trasversalità, così come sancito dalla Convenzione ONU. Quindi attraverso un, un supporto amministrativo che non sia direttamente in capo alle politiche sociali, eh, ma appunto all'Assemblea Capitolina a cui, di, a cui di fatto fanno riferimento tutte le commissioni consigliari dà proprio questa, questa idea della, della disabilità incardinata non solo nelle politiche sociali ma in tante altre competenze di Roma Capitale sappiamo come dobbiamo tener conto nei lavori pubblici, quindi nella costruzione ad esempio dei marciapiedi, delle scale, degli accessi alle, alle, alle metropolitane e così tante altre cose. Eh, per quanto riguarda l'inclusione nelle scuole, l'aspetto culturale, la mobilità, ci sono veramente tanti e troppi temi su cui la disabilità comunque, di, di cui, in cui bisogna tener conto della disabilità. Per cui, ecco, que, avere questo ufficio... In capo all'assemblea Capitolina dà proprio questo imprinting. Ricordiamo che queste problematiche che il consigliere Filomeni sta eh, mettendo sul tavolo di fatto non possono essere riferite ad un mero supporto amministrativo. S sarebbe diciamo, più comprensibile in un ambito più tecnico, ma per un supporto che riguarda le verifica di adesioni, verbalizzazione, eccetera, sicuramente può essere messo anche un, eh, in capo ad un ufficio che non ha una stretta competenza con la disabilità. E, e di fatto ecco, ci auspichiamo anche che questo ufficio magari in un futuro possa essere di supporto anche alle altre consulte cittadine che sono istituite e che magari verranno in seguito. Grazie.